Ciao, sono Marco, sono in un posto qui straordinario, qui di solito non ci sono tutte queste capanne che ora vedrai, evidentemente stanno registrando qualche film, qualcosa, ed è un posto che per le documentazioni storiche si presta molto bene, è questo qui. Di cosa voglio parlarti? Del flusso, gli americani usano il termine flow, flusso, per dire un po' quello che noi definiremmo lo stato di grazia, essere in the flow. È quando tutte le cose ti vanno per il verso giusto perché tu non ti opponi a niente perché tutto va per il verso giusto perché le energie per una volta vanno a convogliare tutte quante in un senso ma questo non accade perché è un caso accade perché tu in quel momento sei in uno stato di grazia e quindi tutto fila come si sorrebbe dire per il verso giusto lascia fluire non soltanto le energie positive lascia fluire anche quelle negative non ti impuntare lasciale fluire lasciale andar via perché le energie negative purtroppo esistono e in un modo o nell'altro Qualche volta potrebbero anche investirci L'unica cosa che possiamo fare è lasciarle fluire via Così come anche quelle positive Non dobbiamo trattenere niente Non trattenere, lascia andare E questo è lo stato di grazia, direi non so se la cosa è chiara e se ti potrà essere utile. Io spero di sì. A me lo è stato molto eh, comprendere questo concetto, è stato molto utile. Io continuo la passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe che credo che a breve porterò a casa e ti saluto con un abbraccio. Ciao.